Siamo qui al campus universitario di Torino con il dottor Vittorio Agnoletto eh, di Medicina Democratica. Eh, Sanità pubblica. Dottore, è cominciato con diminuire posti letto. Ora il sistema sanitario nazionale è indebolito dalla fuoriuscita, dalla fuga dei sanitari. Ma è, è un buon modo per indebolirlo questo? Far fuggire i sanitari? Dentro un disegno politico che vuole abbattere la sanità pubblica per lasciare spazio al privato è indubbiamente un buono strumento. Io credo che sia necessario intervenire immediatamente perché con la vicenda dei medici a gettone gestiti sostanzialmente da agenzie interinali il rischio è che ci sia una fuga enorme di medici soprattutto di coloro che hanno 30, 40, 50 anni Verso questa realtà privata, perché a quel punto lavorando 4, 5, 7 giorni al mese guadagnano quanto guadagna un dipendente. Allora qui è necessario un intervento preciso e immediato del Ministro della Sanità che dica non è possibile andare avanti col sistema dei medici a gettone. Questo sistema deve essere bloccato, capisco che non si può fare da un giorno all'altro, si mette una data, per esempio 31 dicembre 2023 questo sistema è bloccato, da subito deve essere bloccato in alcuni settori molto delicati della medicina e contemporaneamente devono essere da subito riattivati dei canali per favorire il rientro di questi colleghi all'interno della sanità pubblica. Questo è da fare immediatamente, altrimenti ci sarà un'emorragia continua ed è questo è uno dei tanti motivi per cui insieme a moltissime associazioni abbiamo organizzato un'iniziativa pubblica importante sabato 1 aprile alle ore 15 in piazza del Duomo a Milano in difesa del servizio sanitario nazionale ed è un'iniziativa contemporanea in tutte le grandi città del mondo perché il 7 aprile è la giornata mondiale per il diritto alla, alla salute il 7 aprile è il venerdì di Pasqua, quindi tutto anticipato a sabato 1 aprile. Ore 15, piazza Duomo a Milano. Grazie dottore.